Adesso diamo la parola a Don Paolo, se riattivi il microfono, perfetto, così iniziamo con il nostro primo intervento. Prego, io non presento niente, fai tutto da solo. Grazie Lucia. Allora, cominciamo a dire che oggi è una data particolare: oggi è il 13 marzo e otto anni fa, come questa sera, come questo pomeriggio, veniva eletto Papa Francesco. Io vi parlo da una casa che si chiama Santa Marta. Papa Francesco sta esattamente circa dieci metri sotto, sotto il, di me, eh, nella stanza al secondo piano, io sono al quarto piano, e voglio cominciare ricordando alcune parole che lui disse il 13 marzo, affacciandosi per la prima volta dalla loggia di, di San Pietro, della facciata della Basilica di San Pietro. Tutti ricordate, no? tutti ricordiamo quella quel momento che subito ci dette un'impressione fortissima con eh, l'invito a pregare nella piazza, ma, ma disse anche eh, alcune parole che si collegano, mh, lette col senno di poi, al tema della fraternità che ci riguarda quest'oggi nella, nella Fratelli Tutti. no? Lui già quella prima sera disse così, adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre noi, l'uno per l'altro, per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Eh? Pensate, lo Spirito Santo, perché non è che uno si prepara le parole da di lui no, non poteva immaginare a 76 anni di essere eletto papa, è venuto da Buenos Aires con la sua valigia, ma eh, pensava di tornare indietro, invece è rimasto qua e quella sera lo Spirito gli ha suggerito questo, un cammino di fratellanza. Mm? Prima di tutto lui con la sua chiesa di Roma, di cui è appunto è Vescovo, poi dice per tutto il mondo, è un cammino di fratellanza per tutto il mondo. E, mm, oggi mi piace che questo... Sogno, questo sogno di fratellanza lo condividiamo con, come giovani. No? Eh, questo incontro è dedicato a voi ragazzi e ragazze che siete qui collegati. E Papa Francesco, sapete che eh, ama parlare di sogno, di sognare. Eh, nel 2018, quando ci siamo ritrovati al Circo Massimo, c'erano alcuni di voi, no? Lucia, ti ricordi, c'era Antonio, c'era Cetti... Eh, ed eravamo a Circo Massimo e Papa Francesco, nel rivolgersi ai giovani, eh, parlando a braccio in quella occasione, disse non abbiate paura di sognare. Ecco, questa parola sogno, nel linguaggio di Papa Francesco, non ha un'accezione negativa. Non vuol dire sognare come chi vive tra le nuvole, come chi eh, fa dei pensieri irreali. no? Per Papa Francesco sognare significa avere degli ideali grandi e avere un progetto grande che guarda alla vita, al futuro con speranza, no? progetti di speranza. E ecco, la fraternità per Papa Francesco è un sogno in questo senso. È un sogno in questo senso. Quindi non è un'utopia, ma è un sogno, è, è diverso. No? Lui all'inizio dell'enciclica, fratelli tutti, cominciamo a prendere in mano, l'avrete già, penso, se non l'avete procuratevela, eh, mi raccomando, questo eh, documento è grosso, eh, è, è lungo, è abbastanza ponderoso, però è ricco e è, è bello anche da leggere. Eh, all'inizio, al numero 6, dice così, consegno questa enciclica sociale, perché si tratta di un'enciclica sociale, non è è un'enciclica sociale, come un umile apporto alla riflessione affinché di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, eh, notate, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire, ecco, come giovani pensiamo, come giovani, reagire con un nuovo sogno di fraternità. E di amicizia sociale che non si limiti alle parole quindi il papa lui per primo ha questo sogno o meglio dio ha questo sogno perché il sogno è di dio dio sogna che tutti noi siamo fratelli come suoi figli no dio è padre quindi sogna che tutti noi suoi figli siamo fratelli il papa che è, è come si può dire il, man il missionario di Gesù il, il vicario di Cristo vuol dire colui che sulla terra porta avanti la barca, la barca è Pietro, no? la barca di Pietro, condivide con tutti noi questo sogno, questo sogno di Dio che è un sogno di fraternità e di amicizia sociale. Perché il Papa ha sentito bisogno di scrivere questa encicca? Perché evidentemente nel mondo ci sono delle ombre, ci sono delle minacce pesanti, gravi, che ostacolano questo sogno di fraternità. Allora eh, lo vuole risvegliare. No? Dice così: Com'è importante sognare insieme? Pensiamo sempre rivolto in particolare a voi ragazzi. Com'è importante sognare insieme? Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un'unica umanità come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede, delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Ecco, questa incirica l'ha voluta intitolare Fratelli tutti, riprendendo delle parole di San Francesco d'Assisi, che si rivolgeva ai suoi frati, chiamandoli così, no? dicendo tutti fratelli, seguiamo il maestro. Tutti i fratelli. E Papa Francesco riprende queste parole di San Francesco e, fin dall'inizio, dichiara che è stato San Francesco a ispirargli questa, questa enciclica, come gli aveva ispirato la Laudato Si, cinque anni fa. Scrisse questa grande enciclica sulla cura della casa comune, cioè la cura del, del pianeta, la cura del nostro mondo, non soltanto dal punto di vista della natura, ma anche delle relazioni fra di noi, no? Un'ecologia integrale. Ecco, San Francesco gli ispirato, ha ispirato la Laudato Si sì, e poi gli ha ispirato, adesso, questa enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, fratelli tutti, e condivide con noi questo sogno. Ecco, vorrei eh, andare subito a un, un po' il punto centrale, il cuore, diciamo, di questa enciclica, eh, dove troveremo anche eh, una, delle parole che ci riguardano direttamente come movimento apostolico ciechi. Però prima vediamo il contesto. Eh, al centro di questa encilica il Papa eh, dice che è possibile, è possibile pensare e generare un mondo aperto di fronte a, alle minacce di un mondo chiuso che troviamo anche nella comunicazione. Noi qui stiamo facendo un incontro con i computer online, ma purtroppo anche il mondo della comunicazione rischia di essere inquinato dalle chiusure, dalle violenze, dalle menzogne. Purtroppo lo sappiamo bene. Anche, cioè, il peccato può, può intaccare tutto, può arrivare anche a eh, guastare il buon uso di questi strumenti e a portare divisione, a portare addirittura Danno, no? Danno alla vita stessa delle persone. Invece, dice il Papa: con l'amore, con la forza dell'amore, perché è soltanto l'amore che salva, con la forza dell'amore noi possiamo eh, usare anche questi strumenti per la fraternità, è quello che stiamo facendo noi in questo momento. E scrive così: nel centro dell'encifica: dell no? dice l'amore ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi. Eh? Qui siamo collegati, no? siamo collegati fra di noi. Per sua stessa dinamica l'amore esige una progressiva apertura, maggiore capacità di accogliere gli altri, in un'avventura mai finita che fa convergere tutte le periferie verso un pieno senso di reciproca appartenenza. Gesù ci ha detto, voi siete tutti fratelli. Questo è il sogno, questo è il progetto. E A partire da questo ideale che è cristiano, francescano, ma che Francesco, Papa Francesco vuole proporre a tutti, condividere con tutti, coloro che sono disponibili al dialogo, anche di altre culture, di altre religioni, l'abbiamo visto anche in questi giorni, è andato in Ia, no? è andato nel, nel cuore di un paese eh, travolto dalla guerra a incontrare, a pregare insieme con i musulmani, con i fratelli anche di un'altra religione, proprio per dimostrare che è possibile camminare insieme su questa via della fraternità. Ecco, questo appello, lui dice, ci può portare a costruire società aperte che integrano tutti. Qua arriviamo a un punto che si collega perfettamente col carisma del MAC, eh, della nostra associazione, che è la condivisione e la promozione delle persone eh, in difficoltà e delle persone eh, con disabilità. Società aperte che integrano tutti. Dice il Papa, al numero 97 della Fratelli Tutti, dice così. Ci sono periferie, usa questo linguaggio, cioè ci sono diciamo situazioni di emarginazione, ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città o nella propria famiglia. C'è anche un aspetto dell'apertura universale dell'amore che non è geografico, ma è esistenziale. Quindi anche vicino a me, nella mia casa, nella mia famiglia stessa, ci può essere una persona in difficoltà di relazione, una persona che ha bisogno di essere accolta nell'amore nell nella fraternità d'altra parte ogni fratello ogni sorella sofferente abbandonato o ignorato dalla mia società è un forestiero esistenziale anche se è nato nello stesso paese può essere un cittadino con tutte le carte in regola però lo fanno sentire come uno straniero nella propria terra dice questo per esempio è il razzismo no? il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si nasconde ma è sempre in agguato e prosegue così voglio ricordare quegli esiliati occulti che vengono trattati come corpi estranei della società tante persone con disabilità sentono di esistere senza appartenere, senza partecipare ci sono ancora molte cose che impediscono loro una cittadinanza piena l'obiettivo è non solo assisterli ma la loro partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale. Sono parole dell'Enciclica, fratelli tutti, ma sono anche prese dal messaggio per la giornata delle persone disabili. Vedete il Papa, quando è il pastore della Chiesa, il Papa non inventa le cose così, si potrebbe dire, nel suo isolamento, ma raccoglie, no? raccoglie dal cammino della Chiesa, quindi queste parole che sono maturate nel cammino delle nostre associazioni, nel cammino della Chiesa italiana con le persone disabili, sono entrate nell'enciclica, sono entrate nel linguaggio del Magistero del Papa, questo è molto importante, no? E, le fa, e lui le fa sue, e dice l'obiettivo è non solo assisterli, ma la loro partecipazione attiva, sono, è il linguaggio che usiamo anche noi nel MAC, no? E... È un cammino esigente e anche faticoso che contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile. Ugualmente, dice il Papa, penso alle persone anziane, quindi non soltanto alle persone con disabilità, penso alle persone anziane, anche a motivo della disabilità, sono sentite a volte come un peso. Tuttavia. Tutti possono dare un singolare apporto al bene comune attraverso la propria originale biografia. Mi permetto di insistere, conclude Papa Francesco, bisogna avere il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati per la condizione di disabilità, perché purtroppo in alcune nazioni ancora oggi si stenta a riconoscerli come persone di pari dignità. Ecco. Abbiamo fatto una specie di, piccolo, eh, di piccola incursione nella enciclica Fratelli Tutti, partendo dal sogno, dal sogno di Dio, dal sogno di San Francesco, dal sogno di Gesù, di Papa Francesco, perché è, io credo, il vostro sogno, no, ragazzi e ragazze che siete collegati. Penso che è il vostro sogno. Cioè se voi siete, eh, sentite simpatia per i Mac è perché sentite questo sogno di fraternità. Cioè, sentite che il Mac, come la Chiesa, diciamo tutta la Chiesa, è questa comunità, questa parabola di comunione nel mondo perché si possa realizzare questo sogno di Dio. Noi siamo al servizio, la Chiesa non esiste per se stessa. Noi non, il Mac non esiste per se stesso, è semplicemente è al servizio di questo sogno di Dio e di Gesù, che è il regno, il regno dei cieli. Ecco, Carlo Acutis, questo ragazzo. È stato affascinato da San Francesco d'Assisi nella sua vita, ma non in modo così eh, teorico oppure sentimentale, ma per l'amore, per, per la, la carità che lo ha preso, no? per la forza di Dio che lo ha preso. Ecco, adesso sentiremo la testimonianza della madre. Eh, C'è un collegamento molto stretto fra Fratelli Tutti, l'enciclica di Papa Francesco, e questo giovane, questo ragazzo. È il sogno di, il sogno di Gesù. Eh, non è un sogno, ripeto, sulle nuvole, è un sogno che si fa carne, che si fa esistenza, che si fa vita concreta, a partire dal Vangelo, a partire da, eh, dal rapporto con Cristo. Bene, allora io adesso lascio eh, la parola e credo che, spero che la mamma di, di Carlo sia entrata nel frattempo insieme con noi.